Mi faccio come non lo faccio con gli altri <ride> In con la backline e la mia clip Come se fosse un altro dei king, king, king,